Fabrizio Frizzi, malore negli studi Rai, è ricoverato per un'ischemia. Fabrizio Frizzi colpito da un malore. Fabrizio Frizzi è stato colpito da un malore durante la registrazione della puntata del game show L'eredità. Che, perciò, questa sera non andrà in onda. Lo comunica la stessa Rai, in poche righe e barra verticale. Il comunicato oggi l'eredità non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso il 1 grado episodio della serie Don Matteo 93, si legge sul Twitter di Rai 1. Il motivo è presto detto, il malore che lunedì ha colto il conduttore Fabrizio Frizzi durante la registrazione della puntata. Ricoverato Fabrizio Frizzi è stato trasportato durgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dove è ricoverato in gravi condizioni a seguito di unischemia, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere. La RAI dice che le condizioni di Frizzi non sarebbero gravi. e che sarebbe vigile, sottoposto agli accertamenti del caso. Il conduttore ha 59 anni e tre anni fa ha sposato Carlotta Mantovan, dopo 12 anni di fidanzamento e dopo la fine dellamore con Rita dalla Chiesa. Fabrizio e Carlotta hanno una figlia, Stella, che ha compiuto 4 anni nel maggio scorso. Abbiamo scherzato insieme meno Mario Orfeo, direttore generale RAI. È stato tra i primi a visitare Fabrizio Frizzi in ospedale. Abbiamo parlato e scherzato insieme, ha detto all'uscita dall'Uberto I. Tutta la RAI gli augura pronta guarigione, ha concluso Orfeo.